e poi la domanda del reddito di cittadinanza 2022, novità dal 15 di luglio, la DID diventa automatica, ancora stretta al reddito di cittadinanza, cessione del credito e cartelle, le novità con la conversione del decreto aiuti e infine i contributi IMSS giornalisti, le istruzioni dopo il 1 luglio 2022 per professionisti praticanti e pubblicisti, l'ultima parte della rassegna sarà dedicata all'economia a partire dalla pagina del corriere.it partiamo subito dal bonus carburante di 200 euro a chi spetta e come funziona dall'agenzia delle entrate i chiarimenti fa il punto Anna Maria D'Andrea sul bonus carburante di 200 euro a chi spetta e come funziona a fornire le istruzioni è l'Agenzia delle entrate con la circolare numero 27 del 14 luglio 2022 il limite massimo esente da tassazione è separato rispetto a eh, quello del welfare aziendale le somme potranno essere riconosciute in sostituzione dei premi di risultato in esecuzione di contratti aziendali o territoriali vediamo quindi che per quanto riguarda il bonus carburante di 200 euro dai soggetti beneficiari alle regole per il riconoscimento ci sono i chiarimenti dell'agenzia delle entrate sull'agevolazione la circolare 27 del 14 luglio 2022 illustra a chi spetta e come funziona il bonus benzina che è stato introdotto dal Decreto Legge 21 del 2022, ovvero il Decreto Energia. Non si tratta di un contributo in denaro, bensì dell'esenzione fiscale per i lavoratori del valore dei buoni riconosciuti dal proprio datore di lavoro fino ad un massimo di 200 euro, un limite che si affianca a quello previsto in via generale per le misure di welfare aziendale. Il tetto dei fringe benefit è di 258,23 euro e si affianca quindi alla soglia prevista per il bonus carburante autonoma e ulteriore. Tra i chiarimenti forniti poi nella circolare dell'Agenzia delle Entrate viene specificato che il bonus di 200 euro potrà essere erogato in sostituzione del premio di risultato, ma in tal caso... Non sarà possibile per il datore di lavoro riconoscerli ad personam e sarà necessario che il pagamento avvenga in esecuzione di contratti aziendali o eh, territoriali. Passiamo alla domanda di reddito di cittadinanza 2022 con le novità dal 15 di luglio. La DID diventa automatica, l'articolo è di Rosi Delia e riguarda la domanda... Reddito di cittadinanza, novità dal 15 luglio. La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro DID diventa automatica. L'INPS comunica con l'AMPAL. Diventano operative le modifiche previste dalla legge di bilancio. I dettagli sono nel messaggio numero 2820 del 14 luglio 2022. Vediamo che, proprio da oggi, 15 luglio, diventano operative le novità previste dalla legge di bilancio 2022. La presentazione dell'istanza vale anche come DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per tutti i componenti del nucleo familiare tenuti a rispettare gli obblighi connessi alla ricerca di un'occupazione. I dettagli sono nel messaggio numero 2820 del 14 luglio 2022. Proseguiamo con la stretta reddito di cittadinanza cessione del credito e le cartelle, con le novità nella conversione del decreto aiuti, fa il punto Anna Maria D'Andrea, il decreto aiuti è legge, il Senato ha approvato definitivamente il testo il 14 luglio 2022 rendendo ufficiali le ulteriori novità previste in sede di conversione, tra queste la stretta in materia di reddito di cittadinanza e le novità su cessione del credito e rateizzazione delle cartelle. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda i contributi IMSS per i giornalisti con le istruzioni dopo il 1 luglio 2022 per professionisti, praticanti e pubblicisti che sono state fornite appunto, con la circolare numero 82 del 14 luglio 2022. Riguardano diversi aspetti tra cui il passaggio dall'InpG all'Inps. All per i giornalisti con contratto di lavoro subordinato. Diamo infine un'occhiata all'economia a partire dalla pagina dedicata dal Corriere.it che apre sulla crisi politica, dal superbonus alle pensioni, dal cuneo alle tasse, ecco cosa resta in bilico. L'articolo di Valentina Iorio, e poi tagli al cuneo, mancano 10 miliardi, riguarderà i lavoratori, non le imprese... Per quanto riguarda invece i trasporti, voli in ritardo, Bergamo l'aeroporto più puntuale, Bruxelles da incubo e ancora in merito ai trasporti aerei il conto di scioperi e bagagli smarriti, il caos voli è già costato 4 miliardi e domenica c'è un nuovo sciopero. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Inflazione a giugno 2022 a più 8%, l'Istat Prezzi al Top dal 1986 è di Fausta Chiesa e eh, contiene un'analisi su quelli che sono i dati Istat che confermano stime preliminari sui prezzi di consumo con un rialzo appunto record dall'86 su base mensile è dell'1,2% per i dettagli su questo contenuto e sugli altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it